Se segui Impact Girl da un po' di tempo e ancora di più se sei parte della membership di Pizza Academy, sai che sono da sempre una paladina della lista di iscritti. In un business digitale ancora oggi e lo sarà per ancora parecchio tempo, la lista di iscritti resta il tuo assetto più importante, quello che rende la tua attività più solida e longeva. Ma la lista è fatta di persone e ehm, con queste persone devi comunicare. Comunicare cosa? La tua mission? il tuo valore degli spunti pratici devi fare in modo che eh, tutto quello che condividi sia funzionale alle loro esigenze e ai loro desideri cosa non semplicissima anche perché le informazioni su come creare un funnel di email e una lista di iscritti sono ci sono ma sono spesso incomplete e molto confuse a meno che tu eh, non sia naturalmente dentro la membership di Pizza Academy ma niente paura perché Oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza e soprattutto semplifichiamo tutto il semplificabile andando ad individuare tre tipologie di email che di fatto sono tutto quello che ti serve saper scrivere. Una delle, delle sfide quando scriviamo delle email per i nostri iscritti è oddio che cosa scrivo, che cosa ci metto dentro? Ecco cerchiamo di rispondere a questa domanda in maniera tale da rendere tutto molto più semplice. Fico no? prima però il solito promemoria importantissimo se stai guardando questa puntata questo video su YouTube ricordati di attivare la campanellina dopo esserti iscritta al canale così da ricevere una notifica direttamente su YouTube ogni volta che esce una nuova puntata di Impact Girl, mentre se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, iTunes, Spotify o la tua piattaforma podcast preferita ricordati se questa puntata ti sarà stata utile di lasciarci alla fine una recensione a 5 stelle. Queste sono 10, ma insomma, se ce ne fossero 10, naturalmente ti inviterei a lasciarne 10. Vediamo allora quali sono le tre tipologie di email che di fatto vanno a comporre qualunque funnel di qualunque dimensione. Perché poi si ripetono. Davvero sono solo tre, non una di più. te le dico tutte e tre subito poi andiamo a, ad entrare nel dettaglio. La prima tipologia è quella delle email transazionali, la seconda tipologia è quella delle email di edu intrattenimento e la terza tipologia è quella delle email promozionali. Queste sono le uniche tre email che continueranno ad alternarsi nel tuo funnel. L'email transazionale è un'email che segue automaticamente um, una certa azione di un visitatore che arriva al nostro sito web. Ad esempio, può essere un'email di benvenuto al corso con i dettagli di accesso dopo essersi eh, iscritto ad un corso o ad aver acquistato un certo tipo di servizio. Oppure può essere un'email un email di benvenuto alle newsletter. Diciamo che mh, ci sono altre tipologie di email transazionali, ma queste sono le più comuni e le prime di cui hai bisogno. Facciamo un esempio uh, di email di benvenuto e vediamo che cosa deve esserci dentro a questa email. Mi raccomando prendi carta e penna e segnati questi uh, aspetti perché ne parlano davvero in pochi e... Ti, ti permettono di semplificare moltissimo il tuo lavoro di stesura di ogni mail che va a comporre il tuo funnel. Il primo elemento di questi mail è il benvenuto. Naturalmente diamo il benvenuto al nostro nuovo utente e, e gli comunichiamo quali sono i prossimi step per ottenere quello che desidera, quello per cui ha compiuto l'azione che ha compiuto. Quindi eh, se ha acquistato un corso, quali sono i prossimi step per accedere? Se sei iscritto alle newsletter quali sono i prossimi step per confermare l'iscrizione se necessaria una conferma di iscrizione e che cosa può eh, aspettarsi. Quindi il secondo punto è che cosa può aspettarsi nelle prossime comunicazioni, quindi io posso aver comprato un corso adesso o essermi iscritta alle newsletter oggi eh, in attesa di ricevere determinati tipi di comunicazione, quindi dare una panoramica. Il terzo punto invece consiste nel invitare chi ha ricevuto l'email a salvare il tuo contatto tra eh, nella rubrica delle sue, de, della sua casella di posta elettronica in maniera tale da evitare che le prossime comunicazioni possano finire in spam questo lo puoi proprio dire esplicitamente 4 dobbiamo parlare anche di un breve accenno a chi siamo alla nostra storia e alla nostra mission non facciamola troppo lunga semplicemente creiamo una sorta di ponte tra il luogo dove questo utente si trovava prima e quello dove si trova adesso e sta entrando diciamo così nel nostro bits è importante ricordargli perché può fidarsi di noi e mh, perché ha scelto noi. Il quinto punto invece è, è un dettaglio magari ripetuto se l'abbiamo già nominato all'inizio della nostra email con accessi al corso, oppure al freemium, oppure a tutte le risorse utili da guardare subito se magari l'utente si è iscritto a una newsletter e noi vogliamo indirizzarlo verso eh, delle puntate di un podcast, dei video, dei blog post che sono particolarmente importanti. E infine concludi l'email invitando ad iniziare una conversazione. Per conoscere mai questo utente. Le risposte che riceverai a questa email saranno preziosissime per capire che linguaggio utilizza, quali sono le sue necessità, quali sono le sue sfide e quindi come tu puoi aiutarlo e continuare a coltivare questa relazione nel modo più ehm, efficace possibile. Quindi puoi semplicemente dire rispondi a questa email e fammi sapere ad esempio qual è la tua sfida più grande nella digitalizzazione della tua attività? Questa potrebbe essere una domanda ipotetica quando ti iscrivi alle newsletter di uh, Biz Academy. Poi abbiamo la seconda tipologia di email, che invece sono email di edu intrattenimento, ossia eh, email che forniscono eh, informazioni di valore, quindi va. Chiamiamola educazione, per, per semplificare, in modo però leggero e informale, quindi in modo autentico in realtà, in modo quasi in modo amichevole, come se davvero stessimo parlando con, con un amico. Infine abbiamo le mail promozionali. Il nome parla da solo. Queste sono mail che di solito invitano ad un acquisto. Queste sono sempre un po' complicate perché uno non sa mai che cosa dire, ha paura di chiedere, eh, appunto soprattutto se vendere non è nelle, nelle nostre corde, possono risultare un po' ostiche. Ma cerchiamo di semplificare anche questa tipologia di email andando a capire quali elementi eh, vanno inseriti in una sequenza, non necessariamente nella stessa email, ma in una sequenza di email che invitano all'acquisto. Di solito insomma per invitare ad un acquisto di qualcosa di, di nuovo o di una promozione ci vogliono almeno 3-4 email eh, minimo, a volte anche di più, possono essere anche 7-10 mail distribuite in un arco temporale che va dai 5 ai 15 giorni circa appunto a seconda del numero di mail previste dalla nostra campagna. Ecco, adesso andiamo a vedere quali sono gli elementi da inserire in questa eh, sequenza, ok? Sono almeno sei, ecco, se ci sono questi sei in una botte di ferro. Il primo è l'introduzione della soluzione, quindi dell'offerta, spiegando per chi è e per chi non è. Ad esempio, quando proponiamo Biz Academy, la membership di Biz Academy, sottolineiamo subito che se l'obiettivo è avere, diciamo così, una soluzione pre-confezionata dove non devi muovere un dito perché così il digitale funziona per te dall'oggi al domani, la membership di Biz Academy non è un posto per te. Questo è molto importante perché fa subito capire anche quali sono i tuoi valori e qual è effettivamente la mission che sta dietro quello che proponi. Un altro elemento importante, il secondo, è il racconto della... il racconto anche attraverso una storia della trasformazione che ci si può aspettare dall'utilizzo o la messa in pratica della uh, soluzione. Ecco, questo lo si può fare anche attraverso delle testimonianze, ad esempio una delle precedenti puntate di Impact Girl ha visto come protagonista Cinzia la bambolaia che grazie alla membership di Biz Academy è riuscita a lasciare un lavoro fisso che la soddisfaceva ma non rappresentava ehm, quello che avrebbe voluto fare per potersi dedicare interamente alla sua attività digitale. Questo è un chiaro esempio esempio di trasformazione attraverso una storia vera. Il terzo elemento che non può mancare alla tua sequenza di vendita è la condivisione appunto di testimonianze di chi l'ha già provato. Quindi se tu la trasformazione la racconti con parole tue senza fare riferimento a delle testimonianze, assicurati che le testimonianze si trovino da qualche parte nel corso della tua campagna. Poi dobbiamo inserire una email dedicata alla risposta alle domande più frequenti. Queste domande sono spesso anche le obiezioni più frequenti. Tendenzialmente ci sono 4 obiezioni molto molto eh, frequenti che di fatto non mancano mai qualunque cosa tu venda o proponga, ma le vediamo in un'altra puntata di Impact Girl. Per il momento ehm, quando ti arrivano delle domande attraverso i social, attraverso eh, le tue newsletter, ricordati di Salvarla in un documento che poi ti servirà nel momento in cui crei questa email dedicata alla, ris alla risposta a quelle che sono le domande più frequenti. C'è un trucchetto tra l'altro per rispondere a queste domande più frequenti nel modo diciamo così più efficace oltre che autentico del caso, ma appunto lo vediamo in una puntata dedicata. Vediamo invece un quinto elemento che non può mancare alla tua sequenza di email promozionale che è un ultimatum, cioè un promemoria che ehm, non ci saranno poi per un bel periodo di tempo altre mail che invierai su questa specifica offerta. Quindi è importante che un'offerta sia a tempo in maniera tale che tu possa effettivamente eh, trasmettere un senso di, di urgenza, di immediatezza. Ok? Altrimenti se io so che questa offerta vale per, per tutto l'anno, naturalmente decido di procrastinare e di non agire subito. E poi concludi questa sequenza di vendita, cosa che fanno in pochi, con del valore gratuito per chi non ha acquistato e semplicemente ha bisogno di più tempo per decidere. Quindi invitalo a dare un'occhiata a degli articoli precisi eh, che possano in qualche modo aiutarlo a gettare le basi per poi sentirsi pronto ad acquistare. Oppure chiedi semplicemente che cosa ha portato la persona a non agire subito, nonostante questa offerta così allettante, per capire come puoi aiutarla a prepararsi per poi essere pronta a fare il passo successivo. È davvero tutto qui. Sai che naturalmente se sei all'interno della membership di Pizza Academy hai non solo delle specifiche molto più approfondite su questo ma anche dei template già pronti all'uso che ti basta riadattare al tuo stile per le tue email. Altrimenti ovvio ti ci vorrà un po' più di tempo però ricordati queste tre tipologie di email sono le uniche che ti servono e ricordando quali sono e che cose è bene inserire in ognuna sei già a cavallo. Questo è tutto per oggi, se ti è stata utile come spero questa puntata fammelo sapere nello spazio dedicato ai commenti sotto al video di YouTube oppure sotto l'articolo se stai guardando questo episodio dal sito bit podcast oppure fai una storia su Instagram dove puoi taggare me e Impact Girl Tribe, l'account di Impact Girl su Instagram oppure entrambe. Noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.